Sì, grazie Presidente. Questa mozione è, diciamo, prelude a un mio sogno. Un sogno sono sola nel centro anziani in periferia di Roma, ho bisogno di un certificato urgente, vado lì, trovo un totem multimediale, accedo con userit e password e ottengo il certificato. Questo sarebbe un sogno, si può realizzare questo sogno, si può realizzare se riusciamo a mettere insieme una serie di azioni che spero che appunto gli assessorati seguiranno a questa mozione, azioni che serviranno in primo luogo a individuare la localizzazione dove mettere questi eh, totem eh, Roma facile e multimediale. Soprattutto individuare all'interno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale le risorse finanziarie che possono servire per finanziare i, questi que, Diciamo queste, ehm, queste architetture informatiche che è necessario che siano finanziate anche dalla Regione perché la Regione ha i fondi, c'è cioè proprio un, un ambito eh, di eh, miglioramento dell'accesso e della qualità delle tecnologie, dell'informazione, e della co comunicazione e rafforzamento della capacità istituzionale e amministrativa pubblica efficiente. Queste sono risorse che eh, volendo la Regione Lazio potrebbe eh, mettere a bando. Ora, l'importante è adottare ogni iniziativa per far sì che questi, eh, diciamo, eh, questi totem possano servire per prenotazione, eh, ci sono tutta una serie insomma, di azioni che possono essere fatte con, con i totem, non mi dilungo, tanto sono scritti nella mozione, l'importante è cercare di eh, far sì che questi totem siano comunque collegati con la piattaforma informatica di Roma Capitale, quindi tutto deve essere collegato e... E diciamo che sarebbe auspicabile fare anche un collegamento col sistema unico di segnalazione con l'ufficio relazioni con il pubblico perché attraverso questi totem i cittadini che usufruiscono dei servizi di Roma Capitale possono interagire. Interagire significa poter segnalare eventualmente qualsiasi criticità che ha riscontrato nel servizio che fornisce. Però, Roma colleghi, vi chiedo cortesemente di abbassare il tono di voce e di prendere posto così possiamo ascoltare l'intervento della collega grazie. infine volevo mettere in evidenza quelli che potevano essere eventuali luoghi dove in, collocare questi totem potrebbero essere gli impianti sportivi i mercati rionali, le biblioteche, i musei, le scuole e i centri anziani quindi tutti i luoghi dove ci sono sicuramente eh, luoghi adatti a, a interagire con i cittadini perché i cittadini sono i non fruitori di questi servizi e quindi questo permetterebbe chi, soprattutto i cittadini sempre impegnati molto spesso, avere a disposizione uno strumento informativo che gli permette di accedere alle informazioni e ai certificati. Grazie.